finito il Natale, ho fatto tutti i regali adesso cosa faccio? proprio carina non è guarda che naso da corvo che ha questo dente è tutto storto senti facciamo una bella cosa andiamo a giocare a nascondino Sì! siiiolina eh, vuoi giocare anche tu a nascondino con noi? eh che bella la molto luminosa cosa bella in quella casa? Oh, in quella Babbo Natale è molto buono dite una Vanessa penserei a te ma siamo nella nostra taverna ma adesso cosa sta succedendo non lo so lo scopriremo subito ciao ragazzi siamo Vanessa e Anastasia e ci siamo ritrovati in un portale magico e siamo arrivati in taverna nella casa nostra adesso non amo colpire cosa c'è stesso fate silenzio andiamo a vedere chi c'è Grazie no, un no, no, no, no. Sono qui. Ok, apro. Non si apre, chiusa. Mamma, tutto bene? Mi da pipì, muoviti! <ride> cercare la chiave e tu devi distrare la Befana Ando. Ah, mamma mamma non ah, mamma Vanessa dobbiamo liberarci della befana dobbiamo pensare a un incantesimo per farla sparire Allora fammi pensare mamma mamma mamma mamma ali di bosco. Eh, ce l'ho ce l'ho mamma mamma mamma finocchio mamma ah. mamma oh, eh, no, eh, oddio cosa ho combinato? Vane ho sbagliato Ho fatto diventare mamma un finocchio Ma mamma Dobbiamo fare sparire questo finocchio per sempre uh, mm. Pensiamo a qualcosa uh. Patata patatella uh, Vola di qua Vola di là uh, Ci sono Vola di qua, qua. Vola di là La, la Befana a casa riparerà. Sì ce sì, abbiamo fatta. fatta Finalmente siamo libere Adesso Vane dobbiamo tornare su Sì andata via la frega Vi andata via la andata via la frega sì, dobbiamo andare su dai muoviti tiriamo dal portale ma va saliamolo alle scale siamo a casa nostra <tellamente> a casa ma veramente eravamo già a casa eh! come eravamo già a casa? eh sì, eravamo giù nella nostra taverna però abbiamo scoperto che in casa abbiamo un portale magico <ride> e chissà la prossima volta dove ci porterà a gelateria c'è una fame <tellamente> Che stanchezza ragazzi, che giornataccia! Beh, ma come sei carina! Ma lo sai che ti voglio tanto tanto bene? Sei proprio una Befana simpaticissima! Sei la Befana più simpatica del mondo! Questo nasino è perfetto! E questo dentino... Che tenorezza che mi fa! Ciao ragazzi! Se il nostro video vi è piaciuto e se la nostra Befanina vi è piaciuta, iscrivetevi al canale. Attivate la campanella e non perdetevi nessuno dei nostri video. E se vi va, condividetelo con i nostri amici. Non sì. bisogna mai giudicare nessuno, bisogna sempre volere bene a tutti. Avete capito? Ciao! Un bacione! Avete letto le lettere! Video io ho le mani tutte fotte, ciao! Ciao. <ride> ciao, Befanina, stavo scherzando io. Tu mi piaci? Ma secondo te, una vecchietta come te non mi piace? non sono uno scherzo perché ti sei arrabbiata?